Buonasera carissimi, è tanto che non faccio video e stasera mi sono detta, boh, lo faccio perché sennò non inizio, non inizio mai, dico sempre domani, domani, domani e poi non inizio. Eh, prima di cambiare completamente tematica eh, vorrei eh, farvi partecipi di una grandissima scoperta rivoluzionaria. Ho scoperto come eh, struccare il viso senza utilizzare eh, lo struccante e il cotone quindi andando a risparmiare notevolmente sul trucco sul cotone e sul tempo e ottenendo anche dei benefici per la pelle eh, ora non vi dirò eh, qual è questo metodo che eh, penso che qualcuno lo conosca bene ma credo che pochi pochi pochi pochi lo utilizzino veramente perché come me eh, è molto difficile cambiare l'abitudine e credere che funzioni <ride> e invece funziona alla perfezione anzi anche meglio quindi se volete scoprire e sapere qual è questo metodo e questa tecnica di struccaggio efficace ehm, non mi viene un altro termine, fatemelo sapere nei commenti e io vi faccio il video. Ciao, al prossimo video!